Perché è importante sapere cos'è un bilancio consuntivo condominiale quando acquisti casa? Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Il bilancio consuntivo è una sorta di estratto conto dei costi sostenuti dal condominio dell'anno precedente. Quali sono questi costi? L'assicurazione del condominio? Lo stipendio dell'amministratore? Spese della pulizia delle scale, comprese le riparazioni per eventuali danni ai singoli appartamenti. Perché è importante dare un'occhiata al bilancio consultivo, soprattutto quando acquisti casa? 1. Puoi verificare se il condominio è a debito o a credito e fare le tue valutazioni. 2. Intuire l'atmosfera condominiale dove fa parte l'abitazione da comprare. Tieni presente che il venditore non è tenuto a mostrarti il bilancio consuntivo, ma dovrà solo dimostrarti, al momento del passaggio di proprietà, che al suo appartamento non ci sono debiti nei confronti del condominio, quindi dovrai farti autorizzare per darci un'occhiata. Per evitare di pagare i debiti pregressi il venditore, vi suggerisco di iscriverti al canale e di attivare gli avvisi per non perdere il prossimo video. Scrivimi se hai domande. Oppure vieni a trovare un'agenzia. Ciao!